Perché l'UKIP litiga? litiga? proprio a Strasburgo? Perché l'UKIP in realtà è solo a Strasburgo. Il partito per l'indipendenza della Gran Bretagna ha la sua forza politica a Strasburgo perché è lì che ha un eh, folto nu nucleo di deputati, cosa che non ha nel Parlamento britannico, dove ne ha uno solo. Quindi il diciamo, suo gruppo dirigente eh, si riunisce nella sede del Parlamento Europeo, proprio quel Parlamento dal quale loro se ne vorrebbero andare. Litigano perché l'imprevista vittoria al referendum in realtà ha svuotato il partito di contenuti, non sanno più in realtà dove andare, che cosa devono fare, qual è il programma. Il loro leader l'ha capito per primo e ha tentato di defilarsi subito, dimettendosi pochi giorni dopo il referendum dicendo che il suo mandato era finito, la sua missione era finita e adesso c'è la lotta per conquistare il potere, una lotta diciamo, che avviene eh, durante una sostanziale eutanasia del partito perché fra due anni alle prossime elezioni europee eh, probabilmente eh, non ci saranno più deputati britannici perché sarà stato completato il processo di Brexit, quindi tutti questi deputati, questi dirigenti del partito che per anni hanno vissuto volenti o nolenti alle spalle dell'Unione Europea con gli stipendi da parlamentari dovranno tornare alle loro occupazioni perché la legge elettorale britannica non permetterà loro di entrare in parlamento ammesso che il partito riesca a mantenersi unito e a presentarsi alle prossime elezioni e quindi stanno lottando sul controllo di quello che è un, un cadavere di partito e crea molti nervosismi a quanto si è saputo a quanto, a quanto qualche parlamentare dell'Ukip ha detto a mezza bocca questo episodio di oggi in cui il deputato è stato picchiato con violenza tanto da finire in ospedale è semplicemente la punta di un iceberg, pare che ci siano stati altri scontri molto duri, anche altri scontri fisici. E questo è uno dei, dei, dei frutti di quando si fa politica eh, diciamo con la pancia e non con la testa, cioè loro hanno pensato un obiettivo che tra l'altro non si aspettavano di raggiungere, questo obiettivo comunque è stato raggiunto e loro non hanno preparato un dopo, non hanno una visione strategica, non hanno una proposta politica per il loro paese e tutto questo si sta introiettando anche all'interno del partito nelle funzioni di dirigenti del partito.